Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, ragazzi, prima di cominciare con il tutorial vi consiglio di iscrivervi al canale, di fare la campanella, e di lasciare un like Come scaricare oggi, vi spiego come scaricare Overwatch 2, gratuito, su PC attraverso battle.net, attraverso Blizzard Basta farsi un account, accedere al launcher e scaricare Overwatch come potete vedere, sono sul sito che lo troverete in descrizione, andare su account, qui c'è scritto accedi, oppure se non hai un account ti fai un account battle.net Accedi Ok, io ho fatto l'accesso, eh, sono TonyGamer17, qui c'è il mio tag e il mio codice Gioca subito Quindi qui... Eh ci sarà battle.net che sarebbe questo launcher, battle.net, perché su questo launcher qui io scarico, cioè ho scaricato Call of Duty Warzone e Call of Duty Modern Warfare 2 con la beta. Quindi andate su battle.net fate scarica Overwatch setup.exe scarica Apriamo il setup, come potete vedere io ho visto che avevo già butter.net e ha già apparsa questo, questo pannello, quindi mi basta solamente fare avvia installazione e me lo installa subito subito. Invece per quelli che non c'hanno proprio butter.net che hanno per la prima volta il pc quindi davanti a voi c'è il pc e non avete, non avete mai giocato a nessun gioco quindi che vi dico di fare andate su battle.net battle.net e fate scarica battle.net create l'account fate l'accesso e lo troverete proprio su battle.net quindi io adesso avvio il launcher Andate su negozio, qui c'è scritto beh, Overwatch 2, scendiamo fino a giù, clicchiamo qua sopra, eccolo qua, Overwatch 2, fate scarica, inizia a giocare ora, scegliete la vostra cartella dove scaricare il gioco, io scelgo questo ssd. E faccio avvia installazione molto semplice quindi come ho detto se non avete a battle.net sul pc fate direttamente sul browser e vi scaricherà automaticamente questo setup oppure per quelli che già hanno già battle.net andate sul negozio come ho fatto vedere e voilà eccolo qua. Overwatch 2 si sta scaricando quindi visto che è uscito alle ore 21 il 4 ottobre la coda è piena, quindi aspettate il vostro turno. Che i serve sono pieni. Quindi, ragazzi, grazie a tutti per questa visione. Ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!